Perché? Ancora tu? Che cosa vuoi? Ancora in testa, resta zitto e fatti i cazzi tuoi Vado dritto per la mia strada e non mi fermerai Prendo pillole per ammutolirti goodbye Ma dove scappi? Dove stai andando? Sono dentro te e non mi stai fermando in serio, lasciami, libero da ogni restrizione. Voglio aiutarti, ferma ogni opposizione. L'ultima volta che ti ho lasciato in pace mi hai lasciato nei guai, bastardo infame. Non mi dire che le cose si aggiusteranno, vai via dalla mia vita ormai le fatto il danno. Mi dispiace sono vivo e vegeto, dentro di te mi sto nutrendo e pian piano mi rigenero, vivendo dentro te, mi accorgo che sei sbagliato, per questo uscirò e ti porterò giù nel baratro. <susurra> Non uscire, Dammi, tranne i cleri. Con usci, che su, che sono chi muta. Con usci, non torne, che non mette l'inus. Con usci, che su, che sono chi da metta n'ich ich ha no us, i chersu e' scho'n noch ha no us, Double Revolution!